Allora, 2 più 3 fa 5, più 1, 6. Poi, abbiamo detto, c'è la x che sta a 2 e il seno... Lezione di matematica oggi? Eh sì! Ma Sto che cer Sto cercando di contare gli hashtag da mettere su Facebook. No. Ma servono o non servono gli hashtag su Facebook? Se devo risponderti in una maniera secca, ti dico di no o meglio non servono come sono invece utili in altri social come per esempio twitter dove sono nati o instagram appunto il regno degli hashtag ma vediamo innanzitutto che cos'è un hashtag non è altro che uno sistema un tag che serve per raggruppare una serie di argomenti e quindi aggregarli sotto la stessa etichetta in modo tale che cercando o cliccando per lo stesso hashtag possono essere ritrovati tutti i contenuti che trattano quella tematica gli hashtag infatti rendono il contenuto e quindi il profilo che l'ha pubblicato molto più visibile perché riescono a portare quel contenuto anche al di là della cerchia dei fan ovvero renderlo visibile a tutte le persone che seguono quell'hashtag. Perché non servono gli hashtag su facebook? Beh prima di tutto per una questione di privacy infatti su facebook la maggior parte dei profili utilizzano dei filtri di privacy per cui i contenuti pubblicati non sono visibili se non alla cerchia degli amici. Anzi ti dico una cosa Recenti studi dicono che i profili che utilizzano più hashtag sono addirittura penalizzati, ma di questo te ne parlerà un'esperta. Nel 2014, una ricerca di Social Bakers ha dimostrato come l'utilizzo di svariati hashtag all'interno di un posto. Penalizzi l'interazione. In mentre invece HotSuite, piattaforma leader mondiale nel social media marketing, nella guida del 2019 sull'utilizzo degli hashtag, diciamo che ci consiglia l'utilizzo di uno o massimo due hashtag su Facebook. E quindi, niente trenini! Non ci siamo dimenticati di dirti che, se ti è piaciuto questo video, lasciaci un commento qua sotto, mettici un like, e condividilo con i tuoi amici, mentre invece, se vorresti rimanere aggiornato sui prossimi video che usciranno, iscriviti al canale.